buongiorno e bentornati in questo video vi faremo vedere un contafili in plastica si tratta di un contafili economico ingrandisce 8 volte e lo spazio sotto che si può osservare è di 2 cm vediamo come funziona e poi si ripiega quando non è utilizzato, quindi questo è un classico contafili e normalmente l'utilizzo è così, avviene in questo modo, si osserva in questo modo.